Intanto il in collegamento con noi, grande ritorno il fruttariano Max Gaetano Buonasera, buonasera, buonasera Buonasera, buonasera Giuseppe Buonasera, qui. Allora, Perché lo chiami Babbenzo? Perché secondo te è un babbo? È non qui? ho capito, il fruttariano, è, fruttariano. è un babbo, ah. ma la siciliana, non alla toscana eh. Vabbè però dai lui lo sa Allora, fruttariano Max Gaetano che eh, è sostanzialmente uno che si nutre solamente idiota, di nello. prodotti uno da fruttariano. Uno frutta. tanti idioti che popolano questo show radiofonico Ma non è un idiota per ma niente io Idiota Pero... Uh -huh. Sì, un idiota che popola, basta che lui lo sappia di essere al servizio. ma no di Idiota ma, vuol dire sconosciuto eh? in greco antico, eh? Babbenzo, ignorante, totale. Scusate di essere scusa sconosciuto idiota, in greco, in greco nessuno, antico. Babbenzo lo chiamerà Babbenzo. ciao Darwin, probabilmente col grande Bonolis. Mi hai visto da ciao Darwin? Mi hai visto, bravo, ma bravo. Perché sei andato, certo. a, ciao sì. ah, sei andato sì. a ciao Darwin? Sì, certo, avrebbe sì. fatto la competizione tra chi? Tra salutisti contro Babbenzi e non salutisti. Ma io lo dicevo per scherzo, ma veramente è andato a ciao Darwin. 5-6 anni fa adesso non mica neanche tutti gli anni cioè, vado ma come fruttariano appunto, appunto, un come idiota fruttariano. di fruttariano. come fruttariano come, come fruttariano frutta frutta frutta ma fruttariano sì. esattamente bene quindi è andato nello show straordinario di Bonolis ciao Darwin allora lecca, scusami, lecca Bonolis becca lecca Bonolis, Bonolis scusami tu sei becchiato. andato mica io scusami Max andato, eh. non io scusami Max però voglio capire Bagliaccio, fruttariano sì. insepa, oggi oggi cosa hai mangiato oggi oh, oggi la colazione mele rosse che è un master la colazione mele rosse e in, uova, in Francio, invece, il pranzo con il melone salmone. Cantalupo. Io retato, uova e salmone mamma mia, mamma mia! Scu... poi ti fai i quattro dosi. Cazzo, ti credo che ti viene l'influenza! Non ho mai sentito di un problema con l'influenza. E pane bianco tostato ottimo Poi? Madre di dio, madre di dio, mangi come dice Carli. Poi? E a pranzo, quindi il melone, buono, la, frutta, la frutta, dolcia, la sì. frutta dolce, la non acida, quindi no, a pranzo. Ho mangiato preme, un hamburger. Invece... Melone, l'anguria. Sì. E, e stasera, la che pere mangi. Pere abate, Che è la regina delle pere. E stasera mi farò una bella insalatona fruttariana con pomodori, cola di bue. Pensa e che festa. L'avocado ass, che siamo il top. L'avocado e... ass. lei non si è inoculato nemmeno una volta, no? Ma non credo proprio, non credo proprio. Eh, eh, <ride> non farà ovviamente la quarta dose, mi sembra che non. Mi sembra di... No, spero, spero che la faccia Babbenzo e tutti quelli che purtroppo essendo con ritardo cognitivo eh, la faranno. Oh, cioè, secondo no, lei fatto... si muore col vaccino? io lo chiamerei topicida e col topicida si muore certo col topicida lo dice la parola stessa ma non è un topicida adesso non esageriamo dai eh, un topicida tu, addirittura anche anche anche esageriamo è un topicida, eh. è un topicida è un topicida vaccino. è vero che anche il giudice Zanda del Tribunale di Firenze dice che gli effetti avversi sono stati enormi e che la stessa AIFA dice che è tutto inutile cioè lo dice no, no, l'AIFA un eh, penso che non è risulta dalla sentenza Lei di Firenze mangi pure mangi pure le bacche mangi l'erba come le mucche senza penso Fa, fa. Non ho sentito mai parlare della moglie. Mangi l'erba. Del... Mangi l'erba sempre... come Senti, le mucche. E alzi la gambina. Scusi, però. Al di là dell'AIFA, al di là del Tribunale giurista, di Firenze, giurista mancato. Caprenzo, Ricordiamoci faccia che giurista pure la piccola. Eh, la piccola è la mia. Non fa che. Faccio pure la piccola. Alzando la gambetta. Faccio pure la Alzando la gambetta. Vai a parlare con un però fermi un attimo, se no non si capisce, pipì, alzando scusami, alzando scusami fruttariano, scusi, amico Fruttariano, allora non ho capito una cosa. Ehm, e, al di là della sentenza, eccetera. Lei pensa veramente che sia un topicida, cioè che il vaccino di cui si appresta sì. l'Italia a fare la quarta ma, dose? Scusami. Dai. Sì. Sì, sì, scusami, una domanda. Una domanda. ma c'è che su, sull'aspirina c'è il cazzo di segreto militare, il segreto di Stato? Come mai qua c'è un segreto militare un segreto di stato, su una cosa che lo stesso giudice. Militare. Lo cioè, il segreto militare no, cioè, un... c ma il tu sai leggere le sentenze c'è cioè, un segreto di Stato segreto non sei solo il segreto, il segreto industriale il segreto militare, ma cosa? tu stai insultando il giudice Zanda lo sa il giudice Zanda non, che lo stai non, insultando il giudice dottor Susanna Zanda del tribunale di Firenze c'è scritto Ascolta, esattamente questo che è un segreto militare. militare ma adesso l'aspirina c'è il segreto militare? ma secondo te chi è il segreto è un complotto non c'è, vanno a dire Zanda che non c'è il segreto militare io non ho capito una cosa secondo te chi è che l'ha imposto allora? per quali scopi lo stanno imponendo? l'hanno fatto praticamente a tutto il mondo vogliono fare la quarta dose in Italia perché cosa? semplicemente le lobby da sempre controllano i politici, cioè la lobby eh, Big Pharma eh, che ci guadagna ma per esempio nel caso della guerra della Russia c'è la lobby delle armi è ovvio che Putin e Bidet sono d'accordo Putin non è il salvatore di sto cazzo Putin sta semplicemente acquistando armi dalla lobby delle armi più usano le armi più acquistano armi mm. sono tutti i, i politicanti sono servi delle lobby e in cima ci stanno i banchieri con il signoraggio bancario ma i banchieri non gliene frega un cazzo di, delle, della guerra in Russia, del vaccino così, parlò il, totico... così parlò il fruttariano ma Max posta. Gaetano, caro Parenzo <ride> fruttariano, fruttariano sì. questo è importante dirlo già, non... già, già attore a ciao Darwin ciao ciao Max ciao, a presto attore, ciao. attore, tua, madre, attore ciao, tua madre ciao ciao <ride> ciao